Guardo fuori dalla finestra perché amo tantissimo le giornate di pioggia, mi piace proprio il rumore della pioggia, il grigiore, quel cielo plumbeo nero. È una cosa che a me rilassa, mi ha sempre rilassato, mi ha sempre piaciuto stare alla finestra a guardare la pioggia scendere. E oggi, in questa giornata grigia, dove tutto è andato storto, quello che poteva andare storto l'ha fatto ancora di più. E ehm, quindi era grigio dentro casa, grigio fuori casa. E nel fuori casa, a un certo punto, eh, proprio dieci minuti fa, è successo: il cielo ha lasciato spazio, ha aperto un piccolo sparcio tra le nuvole e un, un raggio di sole è sceso e ha illuminato il giardino ed è stato un momento intenso. Eh, perché io l'ho colto come un segno positivo, come un qualcosa che sta cambiando in positivo, in meglio e ehm, mi ha dato anche l'ispirazione di farvi questo video, <ride> state tranquilli, non mi sono drogata e non sono vita, però eh, mi ha dato l'ispirazione di parlarvi proprio del lasciare andare Stamattina quando sono scesa a far colazione mi sono guardata intorno e ho realizzato che questo mese sono rimasta un po' come sospesa proprio perché ero concentrata su quella persona di cui vi ho parlato tempo fa e, e, e che ho lasciato andare. E mi sono proprio resa conto di aver perso un mese, ragazzi, un mese è tantissimo, sono rimasta proprio così galleggiando senza dare spazio in realtà eh, magari a mia figlia che aveva bisogno, a mio marito, um, mi sono proprio accorta di trovare un grande caos intorno a me, non ho portato avanti dei progetti, ho detto no a delle commissioni, proprio perché mentalmente non ero libera, non ero serena e questo mi ha fatto capire che è stupido vivere nel passato, cioè abbiamo vissuto dei momenti bellissimi con delle persone, eh, o con degli eventi, però sono già stati vissuti. Oggi quel momento felice che abbiamo avuto nel passato e che ci ha dato tanto nel passato ci lascia l'amore in bocca perché è stato magari talmente intenso, talmente bello che ci ehm, dispiace non poterlo vivere di nuovo, non poterlo prolungare, prolungare e viverlo di nuovo. E questa cosa è sbagliata, perché poi in realtà andiamo a rimuginare su quello che abbiamo vissuto, su quello che abbiamo dato e ricevuto. E invece bisognerebbe lasciare andare, bisognerebbe eh, scrivere le pagine, del libro, non andare a rileggere quelle che sono già state vissute. Il passato è quella parte di libro che noi abbiamo già scritto e che difficilmente tornerà. Bisogna quindi saperlo lasciare da parte, chiuderlo e eh, vivere il momento presente per poter scrivere le pagine del futuro. Questo cosa vuol dire? Che sì, il passato ci insegna tante cose, ci insegna eh, ci fa guardare i nostri errori e dobbiamo migliorarci su questo, però vuol dire che il momento da vivere e da godere è il presente senza rimuginare a momenti che ormai non ci sono più, non torneranno più e dare spazio magari a cose più belle, perché non è detto che il momento che abbiamo vissuto in passato non si ripeta in futuro, magari ci sarà e sarà ancora più bello, sarà con un'altra persona magari migliore, sarà con un altro oggetto, con un altro tipo di successo, quindi la cosa essenziale secondo me è proprio quello di lasciare andare e stamattina mentre bevevo il caffè ho pensato proprio ho ringraziato questa persona tra me e me, ovviamente non l'ho fatto scrivendole, eh, e ho detto va bene, mi hai, fatto, mi hai dato dei bei momenti, mi hai tirato fuori il peggio di me, quindi mi hai fatto vedere fino a che punto posso eh, essere come dire, brutta, nel senso non fisico ovviamente del termine, però ha tirato fuori proprio il lato peggiore um, del mio essere, e un lato che a me non piace, che non voglio avere, perché io non sono così, sono molto meglio di così, per cui ho detto va bene, grazie per ciò che mi hai dato, per ciò che mi hai insegnato e ciò che mi hai mostrato, ti auguro ogni bene, vai avanti per la tua strada, io vado avanti per la mia, perché è ovvio che un punto di incontro non c'è e quello che è stato è stato devo guardare il futuro e infatti stamattina ehm, se prima magari questo ultimo mese l'ho passato controllando i messaggi, controllando il telefono, scrivendo protolando eccetera eccetera stamattina ho lasciato scordato completamente il telefono, ho giusto risposto quando ho chiamato mia figlia e mi sono dedicata alla casa mi sono goduta a casa mia, mi sono goduta i miei spazi, la mia solitudine ho messo a posto, ho pulito la cucina ho cambiato le lenzuola così quando Fabri torna a casa, avrà un letto fresco e profumato visto che ha avuto eh, un viaggio lungo della speranza per tornare a casa eh, ho eh, finito di montare i video eh, per la settimana prossima eh, il video della bambolina che andrà in onda venerdì, l'ho già programmato e l'altro pezzo video che andrà in onda l'altro venerdì ho comprato i biglietti del treno perché sabato andrò a trovare eh, una mia amica carissima che non vedo da tanto tempo un'amica che merita di essere presa in considerazione eh, non appunto questi fantasmi del passato e, mm, e mi sono proprio goduta ogni momento e quello che mi sento di dirvi è il tempo è il dono più prezioso che potete dare a una persona io a questa persona ho regalato un mese della mia vita e, ehm, in un modo o nell'altro, nel bene e nel male. Un regalo che però non è stato apprezzato, non è stato raccolto, anzi è stato buttato lì e ehm, rimandato indietro. E, e questo mi fa capire che Bisogna dare il tempo alle persone che se lo meritano, ma la persona migliore che può meritarsi il nostro tempo siamo noi stessi, dobbiamo imparare a essere un pochino più egoisti, a pensare a noi stessi, a regalarci del tempo, a vivere il presente consapevolmente, perché solo con la consapevolezza di ciò che siamo, di ciò che possiamo fare, possiamo andare avanti serenamente e io proprio stamattina ho realizzato questo e lo sto realizzando già comunque anche da gennaio perché sapete che è un po' che sto mm, ehm, lavorando su me stessa e mm, il vivere il qui e ora, il godersi attimo dopo attimo ehm, mi ha fatto capire che la mia vita è perfetta così com'è non ho bisogno di questa persona, non ho bisogno dei momenti che ho già vissuto i momenti che ho già vissuto sono stati molto belli, molto intensi eh, parlo anche dei miei genitori, delle amiche che ho avuto, dei fidanzati, eccetera. Ma la mia vita è perfetta adesso. In questo preciso istante mentre vi sto parlando intanto che eh, la mia ragazzina mi scrive su whatsapp eh, che si sente un po meglio o eh, mio marito che mi scrive che eh, ci metterà più tempo ma sta arrivando a casa perché ha bucato um, Adesso, in questo momento, mi sto godendo questo momento davanti alla finestra, guardando ehm, la pioggia, rilassandomi, ehm, prendendomi proprio questo attimo e, e donandolo a me stessa. Quindi il consiglio che voglio darvi è proprio questo, lasciate andare eh, il passato, non state a rincorrerlo, il passato l'avete già vissuto, vivete il momento del presente, vivete... Quello, questo attimo e vi renderete conto che se lo state vivendo consapevolmente questo attimo si dilata diventa una cosa grande e meravigliosa e vi permette di eh, aprire i vostri orizzonti essere delle persone migliori più produttive più serene, più motivate e con più autostima. E anche adesso, mentre vi sto parlando, per esempio il cielo si è rasserenato, si è aperto, adesso c'è proprio il sole ehm, e quindi è un segno anche questo, nel senso... Le difficoltà della vita ci sono, ci sono quotidianamente, i bastoni tra le ruote ci verranno sempre messi, ma se noi siamo sicuri di ciò che siamo e se noi viviamo consapevolmente e consapevolmente facciamo ogni azione della nostra giornata, sicuramente saremo in grado di affrontarle nella migliore maniera. E ehm, sicuramente non perdiamo tempo verso quelle cose e quelle persone che sono inutili, che ci rubano tempo, che ci fanno solo perdere tempo. E come vi dicevo, il tempo è prezioso, perché noi pensiamo sempre che eh, abbiamo tantissimo davanti in realtà potrebbe essere un secondo come potrebbero essere vent'anni come potrebbero esserne 50, non lo sappiamo e allora partiamo da adesso viviamo consapevolmente assaporando attimo dopo attimo per esempio il caffè che io ho bevuto me lo sono sorseggiata con tranquillità con voi l'ho preparato l'avete visto nel video eh, mi sono goduta questo momento eh, e questa è la vita, questo è essere sereni, il saper vivere lentamente, il saper distaccarsi dai social, il saper eh, assaporare ogni attimo della propria vita, il saper apprezzare le persone che davvero ci vogliono bene e che noi amiamo e soprattutto la cosa più fondamentale è che dovete amare l'unica persona che vi può amare veramente, incondizionatamente e quella persona siete voi stesse. E amandovi, avrete sicuramente una buona base per scrivere le pagine del vostro futuro. E fatemi sapere che cosa ne pensate di questo mio pensiero. Eh, io penso che mh, quando riuscite a capire e a, a vivere veramente il momento appieno e il potenziale che sprigiona questo momento vissuto, vi darà talmente tanto... Che sarà difficile tornare indietro alle vecchie abitudini e io me ne sto rendendo conto giorno dopo giorno ogni momento che vivo è un momento bellissimo e intenso e ne faccio tesoro e lo lascio andare prendo ciò che mi dà forza e lascio andare tutto il resto ecco quello che eh, aiuta a essere sereni eh, quindi non rimuginate sul passato lasciate andare le persone ringraziatele con serenità senza rancore perché il rancore poi porta a quel senso di prevaricazione o di quella voglia di rivalsa, di vendetta che non serve e lasciatele proprio andare, dimenticatevene eh, dedicatevi veramente a voi stesse a, a coccolarvi, a volervi bene a fare proprio un bel muro per essere solide e guardare il futuro con un sorriso sulle labbra a lasciare proprio quello spiraglio quel raggio di sole scendere e illuminare il vostro giardino